Benvenuti a tutti in Logistics ed Analytics Italia, nel video di oggi vediamo come si installa la, la font Times New Roman in, in Linux. Praticamente noi siamo oggi in LibreOffice Writer e se andiamo a cercare all'interno della combo box delle font Times New Roman vedete che la Times New Roman non c'è perché è una font eh, tipicamente del mondo Windows. Se noi andiamo giù vediamo che arriviamo per esempio alla T vedete che c'è il Tibetan Machine Uni, dopo c'è il TLWG Typist e praticamente manca la, la font Times New Roman, il LibreOffice Writer, che è diciamo, l'omologo di Microsoft Word. A tutti gli effetti, se noi andiamo nel Font Manager, anche qui se noi verifichiamo, vedete questa è la lista, è la lista delle font, vediamo che anche qui praticamente noi arriviamo Eccoci qui, vedete, ritroviamo la stessa struttura, c'è il Tibetan Machine e il TLWG Mono e tutte le sue variazioni, vedete qui ci sono scritte quante variazioni ci sono per ogni font e manca il Times New Roman, essendo qui noi in ambito Linux. Vi faccio vedere all'interno per esempio della struttura delle cartelle Linux dove sta, per esempio sta nella cartella User Share Fonts e vedete ci sono le true type. E poi ci sono anche le, le Open Type. Praticamente questa font, la Times New Roman, eh, non, eh, non esiste. Allora, come si fa? Se noi andiamo in internet, poi vi faccio vedere come si installa il font manager. Se non lo avete a sistema, basta fare nel terminale questo comando sudo apt-get install font manager. Ve lo metto. Eh, ve lo metto nella descrizione del video, praticamente col font manager si possono eliminare e aggiungere eh, delle fonti. Allora hanno messo in internet, hanno creato questa fonte che si chiama Times Newer Roman, è una specie di gioco di parole come invece di Times New Roman è Newer Roman, praticamente è una fonte molto simile a Times New Roman che si può installare il linux e vedete che serve anche un pochino eh, per aumentare la dimensione e il volume dei propri iscritti perché vedete che cosa vantano che mentre praticamente in 15 pagine entrano 6.680 parole con il Times New Roman, ne entrano soltanto 5.833 con il Times New Roman. Che significa? Ammettiamo che qualcuno vi è nato da fare una tesi di 100 pagine e vi è venuta a 90 pagine, un trucchetto potrebbe essere selezionare tutto il testo dei paragrafi cambiare dai Times New Romans a Times New Roman e vengono più pagine, è una specie di trucchetto. Se invece l'elaborato ve l'hanno chiesto a parole, a numero di caratteri, questo tipo di trucchetto non si può fare. Questo perché? Perché la Times New Roman è un pochino più cicciona della Times New Roman, pur essendo identica, all'interno di una pagina ci entrano meno parole e quindi... Passando a Times New Roman aumentano le pagine Quindi bisogna andare in questo sito Times New Roman, ve lo metto sempre in descrizione Poi è sufficiente cliccare questo tasto Download E vedete che viene praticamente scaricato un file e zippato Adesso vediamo dove ce l'ha messo Se ce l'ha messo nel desktop O ce l'ha messo all'interno, vediamo, eh, dei downloads Eccolo qua, vedete? Che cosa si fa? Poi si doppio clicca questo file. Poi noi chiudiamo il, il Writer, d'accordo? e diciamo di non salvare e chiudiamo anche il, file, il Font Manager Quello lo doppio clicchiamo e poi vedete che qui all'interno ci sono tutti questi tipologie, vedete, c'ha quattro variazioni perché c'è quello regolare, quello in corsivo, poi c'è quello in grassetto, quello in grassetto e corsivo. Noi facciamo così, bisognerebbe cliccarle tutte e quattro, vedete, OTF, cioè -open, open, fo open Font sarebbe questo qua. Noi doppio clicchiamo soltanto il regolare e vedete che automaticamente viene aperto appunto eh, il... Eh, il pannellino per installare le fonte vedete che c'è il tasto installa font questo è l'esempio della la font con la grandezza in punti di carattere noi clicchiamo, installiamo, attendiamo un attimo, vediamo quanto ci mette e dopo vedremo che noi lo ritroveremo all'interno eh, della combo box delle font di, di LibreOffice Writer e all'interno ovviamente del font manager, vedete che qui c'è scritto install quindi noi andiamo ad aprire nuovamente Office Writer e vediamo se questa fonte è stata eh, aggiunta, praticamente per installarla è sufficiente eh, di, eh, scaricare un file otf, doppio cliccarlo ed installarlo, è molto semplice andiamo a vedere ed ecco che vedete finalmente possiamo scrivere in times new e roman è una specie di giochetto che è molto simile no? vediamo se noi lo scriviamo molto simile a times new roman vedete? e praticamente noi abbiamo eh, messo questa eh, soltanto la prima variazione se uno vuole praticamente noi le, le, le doppio clicca tutte doppio clicca vedi poi e poi si aggiungono allora andiamo a verificare a tutti gli effetti se è stata aggiunta nel font manager, vediamo font manager, noi lo apriamo lo doppio clicchiamo e andiamo nella lista, scorriamo la lista, andiamo in fondo e vediamo che adesso è stato messo qua, eccolo praticamente con questo tipo di applicazione se uno vuole può aggiungere o rimuovere le font per esempio posso fare tibetan machine uni, clicco il meno e poi mi chiede di segnare delete e la fonte vedete il Tibetan viene sparisce dal sistema questa è la maniera per togliere le font perché certe volte ci sono le font che creano pasticce anche nei siti web e noi vediamo con il font manager si può per esempio ri rimuovere anche se qui ancora non l'ha rimosso forse è sufficiente fare così e poi lo rimuove allora chiudiamo questa applicazione e vi faccio rivedere ancora per scaricare il Times New World Roman bisogna andare in questo sito https.timesnewareroman.com ve lo metto e poi praticamente ci si ritrova con un file eh, zippato all'interno della cartella download o dove avete voi indicato praticamente di eh, scaricare lo si doppio clicca si doppio clicca la fonte, viene aperto questo pannellino e si, si clicca installa la fonte e se lo, lo ritroviamo in tutti i programmi che utilizzano praticamente eh, le font. soltanto come notazione storica per far capire come mai viene chiamato Times vedete Wikipedia ci dice che questo tipo di fonte è stato ideato praticamente a Londra all'interno della redazione proprio del Times, vedete, di The Times, cioè il giornale il quotidiano, quello, mh, quello londinese, dopo è stato un po' utilizzato da tutti i giornali. Questa è la schedetta. Bene, il video di oggi finisce qui, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.